medicina preventiva eh, del corso di laurea in eh, scienze biologiche, docente del Dipartimento di Scienze della Vita. Eh, vi, vi saluto come delegata del Dipartimento per l'orientamento e mh, vi ricordo solo mh, due parole proprio per ricordarvi che eh, mh, per qualsiasi eh, mh, curiosità, eh, informazioni sui corsi di laurea eh, gestiti dal, dal Dipartimento di Scienza della Vita, potete contattarmi eh, personalmente e anche attraverso l'ufficio orientamento e tutorato che è sempre pronto ad accogliere eh, ogni eh, richiesta, sia per l'orientamento informativo, quindi presentazione dei corsi di laurea, sia per l'orientamento formativo, come in questo caso, cioè con la um, lo svolgimento di eh, lezioni, seminari, ma anche stage, purtroppo in questo periodo eh, pandemico di, di, eh, di Covid non possiamo svolgere presso il nostro dipartimento eh, gli stage che con di consueto invece abbiamo sempre svolto da, da anni, ma speriamo che la situazione possa permetterci almeno con eh, piccoli gruppi di poter riattivarci in questo senso nel, nel secondo periodo dell'anno. Eh, do il benvenuto naturalmente al relatore, al professor Battaglia, ma a tutte le scuole, tutti gli studenti delle scuole che sono eh, presenti. Eh, studenti so, siete veramente tanti e mi, mi fa davvero piacere questo successo. Eh, della trattazione di questo tema così. Eh, attuale e, e che desta così eh, curiosità. E saluto quindi il Liceo Classico e eh, Scientifico Kelly di Grosseto, eh, il San Rocchi eh, di, di Siena, che ha una massiccia partecipazione di studenti, eh, il Liceo Scientifico Livi di Prato, eh, con più di 100 studenti che, che sono in in collegamento l'istituto um, uh, Avogadro di uh, Abbadia uh, San Salvatore, e anche questo con molti studenti: una sessantina di studenti. Polo Amiata Ovest, uh, il liceo Volta di Colle: anche qui un, gruppo, un bel gruppo di studenti. Il um, eh, liceo della città di Piero di San Sepolcro con più di 100 studenti anche in questo caso l'Istituto Tecnico Agrario con una sezione anche biosanitaria, eh, anzi Lotti di Pescia, di Storia, ehm, il Liceo Marconi di San Miniato di Pisa, il San Giovanni Bosco di eh, Colle Valdelsa, il Liceo Classico Piccolomini con più di 80 studenti iscritti, il Mon Agnese, Siena quindi abbiamo molte scuole del, dell'area vasta senese e in più eh, vedo che si sono aggiunte anche scuole della mh, provincia di eh, Pistoia, eh, Prato e eh, Pisa quindi abbiamo allargato diciamo, la, eh, la nostra utenza e quindi questo mi fa particolarmente piacere non rubo più tempo al, al professor Battaglia per questa interessantissima eh, tematica che, che sta per essere trattata. Eh, vi saluto e mh, sono comunque qui con voi a, a, a partecipare al, al seminario per qualsiasi informazione, ripeto, mi potete tele, eh, telefo anche telefonare, contattare per, per mail e, i nostri tutor del Dipartimento sono molto attivi anche sui social, quindi attraverso loro, attraverso l'Ufficio Orientamento eh, potete eh, accedere alle informazioni dei corsi di laurea del, del Dipartimento di Scienze della Vita, che sono il corso di laurea in Scienze Biologiche, eh, il corso di laurea magistrale in Biologia e poi abbiamo in cogestione il corso di laurea magistrale in Biologia Sanitaria e il, in, sempre in cogestione il corso di laurea triennale in scienze eh, ambientali e, e naturali. Quindi per quest, tutte queste informazioni mh, siamo qui, siamo presenti. Grazie e lascio la parola al eh, professor Battaglia. Buongiorno a tutti, grazie Daniela. Eh, se non si sente succede qualcosa la Uh, Maddalena Marchetti me lo segnalerà spero che vada tutto bene per adesso e comincio dal titolo quando con, uh, con Daniela Marchini abbiamo detto uh, scegliamo un titolo ho scelto un titolo forse un po' diverso dal solito uh, cercando di uh, spiegarvi in, in poche parole almeno uh, nelle linee essenziali qual è il percorso dell'epidemiologia e come l'epidemiologia ci permette di decidere e di vincere sulle sulle malattie eh, abbiamo eh, la, la prima cosa che voglio fare è soffermarmi sulla definizione di epidemiologia eh, e uso la definizione dell'organizzazione mondiale della sanità per chi non lo sa eh, tutto il mondo dopo la seconda guerra mondiale si è organizzato per affrontare tutti i problemi di salute insieme nell'organizzazione mondiale della sanità, la cosiddetta World Health Organization, che è anche un sito se qualcuno di voi vuole andare a curiosare, e dice che l'epidemiologia è lo studio della distribuzione e dei determinanti, quindi della causa o dei fattori di rischio, di tutti gli stati di salute o di tutti gli eventi eh, che accadono in specifiche popolazioni e l'applicazione di questo, di questo studio al controllo dei problemi di salute. Eh, avete sentito che io insegno igiene e medicina preventiva, normalmente si usa anche il termine igiene e sanità pubblica, perché l'epidemiologia è una branca eh, dell'igiene che cerca di capire il perché delle cose per poter poi intervenire e fare, per esempio, prevenzione o cercare di eh, creare le condizioni per combattere una malattia. Eh, ho deciso di non parlarvi di Covid-19 o SARS-CoV-2 come lo si chiama perché eh, sarebbe stato troppo scontato e avete occasione ormai ahimè da tanti mesi di ascoltare tante persone anche qualche divulgatore recentemente il professor Burioni eh, su Ray3 che sanno spiegare molto bene che cosa sta succedendo però tante volte la curiosità è capire cosa c'è dietro come funziona eh, come si fa a, a, ad intervenire per cambiare questa realtà ora sulle pandemie pandemie, vi ricordate che oggi eh, usiamo il termine pandemia, non l'abbiamo usato prima di marzo anche se forse correttamente avremmo dovuto usare la pandemia si sì, vende un qualcosa che è su grandi territori non importa i numeri eh, e, e già allora parlavamo di Cina parlavamo di eh, altre realtà con qualche caso e parlavamo di, eh, di Italia quindi in realtà abbiamo cominciato a usare la, il nome pandemia un po' più tardi però di pandemie ce ne sono state tante magari ricorderete eh, i racconti eh, del Manzoni come ricorderete alcune, eh, alcuni nomi di, di malattie eh, noi eh, in genere, quello che facciamo, e, e questa parola l'avete sentita mille volte, è di isolare le persone perché tutte le grandi pandemie del passato si sono diffuse perché qualcuno ne attaccava qualcun altro oppure le condizioni di vita non erano, non erano idonee. E voglio cominciare da, eh, con qualche esempio per poi parla, passare a, a, a spiegarvi come si fa a raccogliere questi dati a gestirli e a tirar fuori le conclusioni. E voglio cominciare da una cosa che conoscete perché questo eh, nome SARS eh, che sta praticamente per la malattia che c'è nei polmoni eh, era già eh, presente, cioè più o meno otto anni fa eh, c'è stata una, una storia, una lunga storia che eh, in parte ripercorre quello che è successo adesso. Eh, vi ricordo che nel 2002, il 16 novembre, c'è stato il primo caso in, in, in Cina ci sono stati altri casi. Poi in Cina a, a, gennaio, a fine gennaio del 2003, e poi il praticamente il febbraio, fine febbraio, quando si capisce. Quindi ci è voluto un po', era un virus nuovo, non lo si conosceva. E la prima cosa che si fa in epidemiologia e andare a cercare di, di capire qual è la causa. Se è stata cercata e alla fine è stato scoperto eh, che eh, in un albergo di eh, Hong Kong una persona che era affetta, eh, forse fa quasi, fa quasi specie raccontarlo così, aveva tossito e aveva manifestato i sintomi nell'ascensore di un albergo e quindi aveva contagiato o contaminato la bottoniera dell'ascensore e praticamente i primi casi che si sono visti anche lontani eh, da Hong Kong erano casi di persone che da quell'albergo sono andati eh, in varie in varie con vari continenti, addirittura varie nazioni vari continenti e manifestavano gli stessi sintomi e quindi ci è voluto praticamente tre mesi per Riuscire a capire cos'era e, e, e cosa comportava e eh, le immagini che vedete adesso. Eh, scusate, le immagini che vedete adesso sono di allora, però potrebbero essere quelle di adesso perché c'è sempre quel problema eh, dei polmoni eh, eh, e c'è sempre da misurare la temperatura. Sono eh, immagini di allora, ma potrebbero essere quelle, quelle di oggi. Quindi ho detto che come storia all'attuale storia che stiamo vivendo però parlando di malattie infettive volevo toccare alcuni, alcuni temi per farvi capire che cosa succede e, eh, ne, nella slide vedete scritto inchiesta epidemiologica perché vi dicevo la prima cosa che si fa eh, quando ci si trova di fronte a un problema è cercare di capire da dove viene da dove viene vuol dire che cos'è e come si caratterizza, ma anche chi lo sta portando. Ai tempi del, del sto, della storia, della letteratura, leggiamo degli, degli untori, cioè uno cerca di capire chi è il primo caso. Abbiamo fatto la stessa cosa col Covid anche in Italia, abbiamo fatto la stessa cosa con la SARS, che vi raccontavo prima, cercare ma chi è il primo, chi è che la portate e perché e eh, c'è un, un fatto storico che tutti raccontano quando parlano di epidemiologia che è un'epidemia eh, un di colera a Londra eh, dove hanno cominciato ad ammalarsi delle persone eh, e eh, man mano si continuavano ad ammalare finché un signore che si chiama Snow eh, ha fa messo su una cartina tutti i casi di colera eh, e ha scoperto praticamente che ri si rifornivano tutti eh, la stessa fontana, che era di una compagnia eh, di distribuzione dell'acqua eh, utilizzata. E questo eh, è stato un esempio di inchiesta epidemiologica, cioè guardando la cartina, mettendo i casi sulla cartina, è andato a risalire a cosa avevano in comune. Non è molto diverso da quello che facciamo oggi. Eh, non so se qualcuno di voi, visto che. cominciavano ad avere una dissenteria e tutte erano in stazioni balneari della costa toscana e non si riusciva a capire che cosa era successo eh, dopodiché cercando il collegamento alla fine hanno scoperto che tutti si avevano mangiato dei panini con eh, maionese e altri prodotti insalata eh, anzi tra mezzini che erano forniti dallo stesso unico fornitore che era in Liguria che distribuiva questi panini e alla, a quel punto hanno capito da dove veniva quella disenteria però c'è voluto del tempo forse ricorderete un altro caso che è di due o tre anni fa di una nave che non lasciavano attraccare da nessuna parte perché aveva dei casi di disenteria e eh, ha girato eh, tra l'Italia e la Grecia e la Turchia nel mare l'hanno fatta attraccare solo quando hanno scoperto cos'era, perché avevano paura che sbarcando trasmettessero l'infezione alle, alle città dove, dove poi andavano. Quindi l'inchiesta epidemiologica è un, un lavoro importante che fa l'epidemiologo, cioè fa l'investigatore, come vedremo di nuovo dopo. Eh, ci sono delle, delle storie che mh, sono, sono importanti nella storia dell'epidemiologia, perché... Eh, ci vuole del tempo ma, eh, al, al, diciamo, dalle, questo è il classico esempio che si tira fuori, il vaiolo eh, che eh, è stato studiato anche, senza i mezzi che abbiamo oggi eh, dagli anni eh, del Settecento, ha provato la prima vaccinazione antivaiolosa, poi l'hanno provata nel, eh, ancora ancora ancora e alla fine siamo arrivati agli anni più vicini a noi perché nel 1967 c'erano ancora 15 milioni di persone colpite dal vaiolo però in dieci anni siamo riusciti a eradicare completamente la malattia tra l'altro ieri era eh, l'annuncio cioè è stato annunciato che è, sono adesso è l'anniversario diciamo del 9 dicembre 79 quando c'è stato registrato l'ultimo caso in, in Etiopia del, del vaiolo e voi del vaiolo lo sapete benissimo perché voi non avete fatto la vaccinazione del vaiolo mentre chi è più vecchio di voi l'ha fatta perché allora era un problema e c'era una vaccinazione che è stata lanciata dall'organizzazione mondiale della sanità in tutto il mondo sono stati vaccinati tutti e siccome il vaiolo si trasmette da una persona malata a una persona sana quando sono stati tutti vaccinati e eh, bruci bruciati e sepolto, l'ultimo caso di vaiolo in Etiopia anche se questa malattia era conosciuta dai tempi del, degli egizi perché troviamo il virus del vaiolo nelle mummie, eh, praticamente questa malattia era scomparsa, questo processo che l'epidemiologia consente cioè di capire che cosa è la causa intervenire in questo caso con la vaccinazione di massa e poi arrivare alla eradicazione è un processo eh, che potremmo fare anche per altre malattie anzi poi vi, vi dirò che lo, lo, abbiamo anche tentato di farlo per altre malattie diverso è il discorso dell'eliminazione che è un livello inferiore cioè non l'abbiamo proprio fatto sparire da tutto il mondo ma da, mo da aree geografiche piuttosto alte abbiamo eliminato la gente infettiva e quindi eliminato la malattia questo dopo aver scoperto il da farsi diverso ancora il contenimento che vuol dire cercare di avere meno casi possibili come potrebbe essere eh, se vacciniamo ancorché con l'immunità di gregge eh, che è un altro termine che avete sentito in questi giorni ma eh, di fatto continuano a esserci casi qua e là della de de malattia. Eh, vi, raccon vi, ricordo, vi racconto una storia che eh, voi non conoscete perché siete stati vaccinati, tra l'altro molti di voi saranno stati vaccinati eh, con l'ultimo vaccino disponibile che è quello eh, ucciso, quello di Solk. mentre i vostri genitori, o comunque dopo gli anni 60 in Italia, sono stati vaccinati tutti i bambini, non solo i neonati, ma anche quelli che, avevano, eh, che erano già a scuola. Eh, perché questo? Perché la, la poliomielite era una malattia grave, era una, era una malattia che portava qualche volta a morte, qualche volta alla disabilità, come vedete in questa bimba, e qualche volta portava invece al blocco della paralisi respiratoria, se non si moriva e questo comportava vivere in un polmone d'acciaio che non era eh, oggi non ci sono più persone che vivono nel polmone d'acciaio però io ne ho conosciute anche persone che hanno lanciato il movimento della, della disabilità negli anni 60 70 e a, a quei tempi bastava che un bambino avesse un po di diarrea il pediatra arrivava a casa di corsa per controllare se non c'erano sintomi neurologici oggi nessun pediatra viene a casa di corsa eh, se un bambino sta male, parlano con i genitori al telefono, ma eh, perché? Perché questa è una malattia grave per la quale preoccuparsi. Quando hanno usato il vaccino, progressivamente hanno vaccinato tutta la popolazione e questo ha comportato progressivamente di non avere più casi di polio. Un po' di tempo fa, stiamo parlando di più di vent'anni fa, cioè quasi vent'anni fa, l'Europa è stata dichiarata free, cioè libera. Dalla, dalla polio proprio qualche mese fa anche altre regioni eh, sono state eh, che il continente africano sono state dichiarate polio free eh, perché sono trascorsi quattro anni dall'ultimo caso registrato e questo è un certo la causa siamo intervenuti abbiamo fabbricato un vaccino e il vaccino ha funzionato vaccinando tutti e facendo sparire la malattia ci sono tante altre malattie ma non possiamo parlare di tutte, vi cito solo il colera perché è un esempio di come camminino le pandemie, oggi le pandemie camminano rapidamente perché prendiamo l'aereo e in sei ore siamo in un altro continente, una volta camminavano con le persone magari a cavallo, magari in carrozza, magari con la nave e quindi ci voleva del tempo, addirittura degli anni per passare da un posto all'altro e quindi L'esempio della, della pandemia di colera è un esempio che ci spiega il tempo che ci mette a spostarsi una, una malattia. Tutti voi conoscete la storia dell'HIV e dell'AIDS eh, come malattia. Eh, il virus eh, era stato scoperto per la prima volta all'inizio degli anni Ottanta, eh, però non si sapeva ancora bene che cos'era, come funzionava e che caratteristiche aveva pensate che abbiamo cominciato a preoccuparci eh, adottando delle precauzioni cosiddette universali nel 1986, se volete saperlo in Italia il primo caso che era un medico che era andato in turismo sessuale in, ne, nel centro America, eh, il primo caso di di, di, HIV, di di AIDS eh, causato dall'HIV è del eh, 1981 e ci sono voluti sei mesi da quando questa persona è stata ricoverata e non si sapeva che cosa avesse perché con un microscopio elettronico si scoprisse che era un virus che poi eh, poco dopo, due anni dopo è stato caratterizzato come sapete da due eh, grandi premi Nobel che hanno uno da una parte e uno dall'altra eh, caratterizzato questo, questo virus e, e, e questa è una lunga storia perché una volta caratterizzato questo virus come funziona? Sono state adottate molte precauzioni, le prime precauzioni che sono state adottate quelle di non avere contatti eh, a rischio con persone che hanno l'AIDS, ma se, la seconda che è stata adottata è avere dei farmaci che oggi consentono, lo vedete qui, eh, di vivere e non di morire eh, con, eh, con l'AIDS e questa è un, diciamo una, una situazione particolare. Però volevo ricordarvi anche un'altra malattia per la quale c'è eh, stato un lungo processo epidemiologico e eh, anche nei libri di storia, nella letteratura avete sentito parlare sicuramente di tubercolosi, che è ancora un problema oggi, perché per esempio oggi cerchiamo di tracciare la tubercolosi latente, cioè persone che hanno la tubercolosi che è dentro il polmone ma è latente finché il sistema immunitario non smette di fare il suo lavoro eh, non riparte e perché ve sto raccontando questo perché oggi nel mondo con l'epidemiologia riusciamo a dire che sono più di 2 miliardi le persone con tubercolosi latente oggi con un esame possiamo individuare anche in italia se una persona ha tubercolosi latente Ma vi racconto questo perché un altro aspetto particolare è quello delle infezioni eh, resistenti ai farmaci che abbiamo, sicuramente avete parlato, sentito parlare di resistenza agli antibiotici anche per eh, la tubercolosi ci sono delle forme di eh, bacillo tubercolare che sono ormai resistenti a tutti i farmaci che possediamo e vi, vi faccio questo esempio perché eh, una volta ma non è l'unico caso, una persona era stata ricoverata perché aveva una tubercolosi pericolosa per la popolazione, cioè resistente ai farmaci, ed era ricoverato in un ospedale in America, è scappato dalla finestra perché doveva andare a sposarsi in Romania. A questo punto è andato a sposarsi in Romania, ma l'ospedale ha lanciato l'allarme ed è scattata una caccia all'uomo mondiale. Perché dovevamo rintracciare tutte le persone con cui era venuto in contatto uscendo dall'ospedale, che volevano dire gli autobus, gli aerei, i, i treni, le persone che erano al matrimonio alla fine. Perché tutte dovessero essere controllate se per caso si erano prese la tubercolosi o nel, nel caso essere vaccinate col vaccino che abbiamo, che non fa miracoli, ma sicuramente è una cosa importante. Ora, sono tante le pandemie nel passato che ci sono state, qui vedete qualche numero, io non voglio andare nel ma eh, poi sapete i numeri che viviamo, viviamo oggi che abbiamo visto che non sono eh, particolarmente alti però ci sono degli esempi eh, di eh, pandemie come quella la spagnola, cosiddetta spagnola di cui avete sentito parlare anche in questi mesi che ha fatto 50 milioni di morti eh, nel, nel mondo che sono un numero stratosferico se ci pensiamo ne ha fatti più, molto di più della seconda guerra mondiale, con pandemie che si sono diffuse partendo da, da, da un posto all'altro e, e, e vedete perché sono diversi, il virus dell'influenza cambia e quindi ogni anno per esempio con l'epidemiologia dobbiamo andare a cercare i primi casi che ci sono, caratterizzarli, lo fanno anche a Siena, vedere che tipo di virus è per poi introdurre il vaccino che funziona per il virus di quell'anno. Quindi è un lavoro che eh, è importante, eh, ci sono stati altri tipi di influenza che forse ricorderete, la viaria, c'è stato un momento eh, quando voi eravate piccoli in cui si dava la caccia agli uccelli che si trovavano morti perché si aveva paura che portassero l'influenza aviaria che si trasmetteva all'uomo e eh, sono state tracciate diciamo tutta una serie di realtà con casi morti eh, di, eh, di aviaria in giro per il mondo, non tanti come la situazione di adesso, non tanti come altri casi di influenza, ma sicuramente eh, un problema che doveva essere affrontato. Vi racconto solo una cosa, perché eh, non c'era diapositiva, su una influenza che era l'influenza suina, eh, che era un H1N1, cioè era di nuovo come la spagnola. Che cosa è successo? Che degli studenti erano in vacanza in Messico un po' di anni fa, nel eh, 2010, erano in vacanza in Messico e eh, sono tornati a città scolastica in America e hanno cominciato ad avere una forma di è stato immediatamente controllato che cosa avevano e si è scoperto che era un H1N1, cioè di nuovo un rischio di spagnola con tutto quello che comportava. Bene immediatamente segnalata la cosa al Messico il Messico ha chiuso l'intero paese ha, cioè, ha fatto un lockdown totale per bloccare l'influenza a, una, a una, diciamo, un tempo di sviluppo eh, un'incubazione di pochi giorni e quindi con una settimana di chiusura dell'intero dell Messico proprio l'esercito per strada non lasciava uscire nessuno hanno bloccato una cosa che poteva essere grave. Così come anche in Italia abbiamo adottato delle precauzioni, altrimenti il rischio che era stato calcolato in Italia per questo H1N1 era di 150.000 morti, che non sono, che non sono pochi. E sicuramente negli ultimi anni, ho sentito parlare di Ebola, che è un altro esempio, di malattia per la quale abbiamo cercato di capire perché veniva, l'abbiamo trovato, non abbiamo ancora agli effetti un vaccino dell'ebola, però ci stiamo preoccupando perché per esempio l'ebola che prima era nelle foreste, nei villaggi, adesso è arrivata nelle città in Africa, quindi questo rappresenta un problema dal punto di vista epidemiologico. ma eh, vi voglio accennare a un'altra malattia che conoscete bene, il morbillo il morbillo a un dato punto eh, è aumentato e anche in Italia abbiamo avuto problemi abbiamo avuto casi di morbillo in due mesi che non avevamo nemmeno in un anno negli anni precedenti e, e questo è successo anche in altri paesi d'Europa eh, in un contesto dove All'inizio degli anni Ottanta, l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva fatto un elenco di vaccini che dovevano essere fatti a tut in tutti i paesi del mondo eh, e soprattutto eh, ovviamente nei paesi del terzo mondo aiutandoli a farlo e se guardate, forse non tutti sanno l'inglese, l'ultima riga è misless, cioè morbillo. Cioè Cosa vuol dire? Vuol dire che... Eh, i bambini dei paesi del terzo mondo sono stati immunizzati col vaccino del morbillo ma anche paesi del nord Europa perché per esempio in Norvegia, Svezia, Danimarca, eh, Finlandia non ci sono da una vita ormai casi di morbillo perché hanno vaccinato tutti e il morbillo è come il vaiolo cioè passa da un signore malato a un signore sano e quindi se vaccino tutti cioè se creo la non circolazione del virus e se non c'è più nessun malato è come il vaiolo lo farei sparire e noi che potevamo far sparire il morbillo non l'abbiamo fatto anche se lo sapevamo perché in Italia ci ha messo un po' di tempo e eh, come sapete l'abbiamo messo vaccino obbligatorio soltanto nel, nell'ultimo calendario vaccinale che è stato poi utilizzato per i bambini delle scuole e dove c'è il vaccino del, dell'influenza eh, cioè, scusate, del morbillo come vaccino obbligatorio in realtà insieme a parotite eh, insieme a rosolia, che è un'altra malattia che, di cui avete sentito parlare, e alla varicella. Eh, due parole adesso su eh, malattie cronico-degenerative, perché l'epidemiologia non lavora solo sulle malattie infettive, anzi direi paradossalmente sulle malattie infettive è più semplice, perché quando si trova il virus, il battere o il parassita che è colpevole, eh, poi si può intervenire, abbiamo visto per esempio con la vaccinazione o con delle cure pensate anche agli antibiotici ma nelle malattie cronico degenerative il problema è un po' diverso E nelle malattie cronico degenerative alle volte le cause sono, sono complesse vi ricorderete eh, perché ne avete sentito parlare la famosa situazione di Chernobyl, come vi ricorderete un po' più recentemente perché è successo che voi c'eravate già la situazione di, della, della centrale di Fukushima dove praticamente una serie di persone eh, si, sono, si sono ammalate di tumori, di leucemie soprattutto, proprio per le radiazioni e questo eh, le radiazioni sono un altro tema forse avete sentito dire che ci sono gli studi anche sulle radiazioni eh, non ionizzanti che hanno a che fare con le antenne, con i cellulari e con, e con questi problemi sono tutti studi che si fanno, qualche volta si fanno per sbaglio perché a Hiroshima e Nagasaki quando gli americani hanno buttato la bomba nessuno voleva fare una sperimentazione per vedere se veniva la leucemia l'hanno usato per altri motivi però guarda caso studiando i successivi si è visto l'effetto delle radiazioni sul cancro e sulla leucemia quindi ci sono situazioni di questo tipo come ci sono situazioni che voi conoscete di cui avete sentito parlare che è quella dell'amianto, l'asbesto eh, voi pensate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha cominciato a raccogliere dati eh, su questo problema del mesotidiamo pleurico e dell'asbesto eh, praticamente negli anni 60, poi eh, è arrivato a un certo punto a dire guardate che lavorare l'asbesto, cioè per esempio il cemento amianto di cui avete sentito parlare, eh, o usare l'amianto come anti... Eh, antincendio anti nelle navi nelle, nei treni, nelle macchine eccetera, è pericoloso perché le fibre d'amianto fanno venire il mesotirioma pleurico e, e, e questo, questo ha comportato poi che l'amianto è stato eliminato da, da tutto, nel senso che oggi non ci sono più manufatti in cemento amianto e nel tempo speriamo di vedere diminuito il mesotirioma pleurico anche se le polveri d'amianto si trovano ancora per esempio nella sabbia delle spiagge vicino a dove c'erano ormai chiusi da vent'anni le fabbriche di cemento amiano, che sono quasi vicino alle fabbriche ancora, ancora oggi eh, che, che sono colpiti quindi un, un discorso che è, è importante quello delle malattie croniche così come sicuramente in questo scherzoso quadro eh, si parla di fumo passivo o meglio di fumo attivo per quelli che fumano e di fumo passivo per chi non fuma e, ed è una storia che conoscete, conoscete bene perché eh, ci è voluto un po' di tempo per dire che eh, il fumo eh, può essere una, una causa eh, del, del cancro, non l'unica perché ci sono anche materiali edilizi eh, che possono essere importanti così come il fumo non è la causa solo del cancro al polmone ma anche di altri tipi di cancro e anche di malattie cardiovascolari sicuramente avete già subito eh, questa se siete fumatori questa immagine eh, che è sui pacchetti di sigarette ma quando qualcuno anche se non compra sigarette va in un tabacchino vede questi pacchetti con cui, su cui ci sono degli alert eh, cioè delle, delle figure che cercano di spiegare alle persone che non bisogna fumare, così come dicevo prima del fumo passivo, dal 2004 un nostro ministro ha vietato il fumo nel, nei locali pubblici e questo lo sapete perché l'avete visto. Ora, quando parliamo di malattie croniche difficilmente riusciamo a dire c'è una causa, perché spesso e volentieri ci sono dei fattori di rischio, cioè ci sono delle cose che creano il rischio magari anche alto, avete visto prima il 90 del rischio che venga il tumore al polmone però ci sono eh, anche eh, diciamo anche altri, eh, altre cause eh, che sono in, infettive per esempio l'epatite B quando cronicizza fa venire la cirrosi e fa venire l'epatocarcinoma idem l'epatite C Quindi, ci, oppure il, il papillomavirus che fa venire il cancro all'utero nel tempo eh, però ci sono eh, anche delle, dei fattori che sono importanti fattori di rischio per il cancro per esempio dicevamo il tabacco pensate che se facessimo sparire oggi che lo sappiamo il fumo di tabacco dal mondo faremo sparire il 30% dei tumori certo non tutti perché ci sono altre, altre cause eh, del cancro lo sapete che eh, sono dei numeri altissimi alla fine in Italia una persona su tre maschi, una persona su due, sperimenta nel corso della vita una forma di cancro benigno o maligno. Quindi sono numeri molto grandi, tra l'altro numeri che controlliamo anche con l'andamento di questa, in aumento di molti cancri o in, in diminuzione, e eh, sono molti cancri, come sapete, a differenza di altre malattie croniche, portano alla, alla mortalità e sono cancri importanti eh, di cui avete sicuramente sentito parlare c'è il polmone, c'è il fegato, c'è il colon retto, lo stomaco e ovviamente la mammella che eh, sapete per, per le donne però molti fattori che eh, chiamiamo in causa sono fattori di rischio che possono portare sia a malattie cardiovascolari sia a cancro ma altre sono invece positive perché fanno star bene quando vi si dice eh, fate eh, attività fisica eh, o mangiate cibi sani, mangiate cibi con fibre di fatto eh, vi, vi dicono cosa fare di positivo perché l'epidemiologia serve anche a questo a trovare i fattori negativi ma anche a trovare i fattori positivi e questo è importante perché per esempio per le malattie cardiovascolari che sono diventate un problema per eh, eh, le, diciamo, i paesi sviluppati ma lo stanno diventando per i paesi non sviluppati man mano che si sviluppano mentre da noi stanno diminuendo stanno diminuendo perché abbiamo adottato una serie di precauzioni dal misurare la pressione a diminuire il colesterolo e, e, e mangiare bene Così, eh, quindi questo per dirvi qu quanto è importante l'epidemiologia perché si scoprono delle cose e poi si applicano dal punto di vista pratico volevo finire con eh, due o tre cose di teoria perché ho detto che vi spiegavo cosa fa l'epidemiologo e l'epidemiologo Fa delle cose che esattamente fa l'investigatore in un film probabilmente molti di voi hanno visto dei film alla televisione e hanno visto che eh, prima l'investigatore raccoglie tante informazioni poi magari usa quella lavagnona dove comincia a appiccicare delle fotografie a scrivere delle parole magari a mettere delle frecce per cercare di mettere in collegamento quindi cosa ha fatto prima ha raccolto delle informazioni poi dopo cerca di, cerca di mettere in collegamento perché vuole fare delle ipotesi e poi il suo problema per andare in tribunale e, e far condannare il colpevole, supposto che lo trovi, è quello di trovare le prove, cioè di dimostrare effettivamente che eh, le, eh, diciamo, le cose sono come eh, le ha ipotizzate lui. Allora facciamo un esempio un esempio di, di, di un'indagine epidemiologica che fa esattamente come l'investigatore eh, c'è stato un momento perché voi adesso siete abituati a sapere che il fluoro nei dentifrici eh, i bambini piccoli vengono prendono le pastigliette addizionate di fluoro e, e però ai tempi dei tempi nessuno sapeva eh, che il fluoro aveva a che fare con la cali e cosa hanno fatto? hanno scoperto, cioè hanno studiato prima le acque potabili andando a studiare centinaia e centinaia di sostanze tra queste sostanze ne hanno trovata una eh, che era il fluoro e oltre a provare con altre sostanze hanno detto facciamo anche delle prove eh, col fluoro e cosa hanno fatto? hanno, hanno queste osservazioni che hanno raccolto su fluoro e acqua, tra l'altro, avevano visto che in certe città c'era più fluoro, in certe, nelle acque, diciamo, ad uso umano potabile, di certe città c'era più fluoro, nelle altre ce n'era meno. In certe città c'era più carie, in certe città c'era meno carie, allora hanno detto, facciamo una bella cosa, prendiamo, eh, prendiamo due città che stanno sullo stesso fiume, cioè usano la stessa acqua, che ha lo stesso contenuto di fluoro. In una città lasciamo che per un anno che le persone eh, usino l'acqua per lavarsi i denti, allora non c'era eh, l'acqua minerale, ma lo usavano anche per bere, usino l'acqua eh, di quel fiume, che ha quel certo contenuto di fluoro. In un'altra città invece ogni giorno mandiamo un nomino con un sacco di fluoro a buttare nella vasca dell'acquedotto del fluoro, quindi aumentiamo e leviamo il contenuto di fluoro. E cosa hanno fatto? Hanno, hanno visto praticamente che... Eh, nella città dove avevano aggiunto fluoro dopo un anno c'erano meno carie nei bambini mentre nella città dove il fluoro è rimasto uguale l'andamento delle carie era lo stesso quindi avevano dimostrato con una sperimentazione quello che avevano fatto come ipotesi e cioè che il fluoro avesse a che fare con la carie ed erano partiti da un'osservazione di tante cose che c'era nell'acqua compresa la carie un altro esempio è quello dello iodio voi adesso siete abituati a comprare sale dove c'è scritto addizionato di iodio, magari avete visto ai supermercati o agli autogrill delle bustine con scritto sale addizionato di iodio. Si era scoperto che nelle zone povere di iodio, dove l'acqua, soprattutto quelle di montagna, dove era povera di iodio, veniva il gozzo. Adesso non si vedono più questi gozzi enormi, e alla fine è bastato soltanto aggiungere. Quindi l'epidemiologia ha scoperto il problema, e a questo punto è bastato aggiungere iodio per cambiare le cose allora le tappe dell'epidemiologia seguono esattamente questa serie di questo percorso che abbiamo detto del nostro investigatore raccolgo le informazioni le analizzo per formulare e valutare ipotesi e poi provo e dimostro eh, quello che vedete sulla vostra destra è un pezzo di lavagna e vi faccio vedere esattamente cosa facciamo a lezione per spiegare queste cose vi faccio poi vedere la lav lavagna intera alla fine dove avrete il quadro de, de, degli studi dell'epidemiologia. Ora, la prima parte raccolgo informazioni, cioè descrivo, la seconda parte abbiamo detto analizzo per formulare ipotesi, eh, analizzo, la terza parte faccio degli, degli esperimenti per, eh, per provare, dimostrare che è vero. Queste sono esattamente il percorso dell'epidemiologia che fa prima degli studi epidemiologici descrittivi, poi degli studi epidemiologici analitici e poi degli studi epidemiologici sperimentali. La differenza tra i primi due e il terzo è che nei primi due descrivo e osservo, nel secondo analizzo e osservo, cioè non faccio ancora niente, a differenza del, quindi si chiamano studi osservazionali, a differenza del terzo dove ricordatevi Romino che va materialmente a buttare ogni giorno la, eh, la, il sacco di fluoro, io intervengo, sono io che cambio il contenuto di fluoro, quindi sono io che decido le condizioni eh, sperimentali. Ora, questi studi, dicevamo, sono studi in, primi, in primo luogo descrittivi, come vedete in alto. Studi descrittivi sono studi come alcuni di quelli che abbiamo visto prima, cioè io raccolgo tutte le informazioni, magari vedo quanto cancro c'è nei vari paesi, quanta tubercolosi c'è nei vari paesi, abbiamo visto prima degli esempi. Tra l'altro alcuni sono studi di mortalità, e, e abbiamo visto anche prima un dato di mortalità in una slide. Studi di mortalità vuol dire che io studio per esempio tutti i lavoratori di una fabbrica e guardo di cosa muoiono e guardo soprattutto se muoiono di diversamente, di più o di, eh, uguale o forse di meno rispetto a quelli che stanno fuori dalla fabbrica e per esempio nelle fabbriche di cemento amianto si è dimostrato che i lavoratori della fabbrica muoiono di eh, mesotidioma pleurico, quindi per colpa dell'asbesto, di più rispetto a quelli che stanno fuori dalla fabbrica quindi sono molto importanti gli studi descrittivi gli studi analitici invece sono di tipi diversi perché io posso fare un, uh, uno studio di prevalenza che vuol dire faccio praticamente uno studio uh, dove misuro uh, in una popolazione sia quanti casi ci sono sia quanti fattori di rischio ci sono per esempio se io prendo una popolazione di fumatori cioè di una popolazione distingue i fumatori dai non fumatori quindi faccio due gruppi della popolazione e poi vado a misurare quanti hanno il cancro al polmone nella popolazione che fuma e quanti hanno il cancro al polmone nella popolazione che non fuma? Se ce n'è di più nella popolazione che fuma, ho fatto uno studio di prevalenza, che è uno studio trasversale. Si possono fare anche degli studi di screening, probabilmente avete sentito dire che si fanno gli studi di screening su popolazione per vedere se c'è il tumore della mammella, magari con la palpazione o con la mammografia, avete sentito dire che si fa il sangue occulto nelle feci, per l'uomo si fa l'esame del PSA, della prostata, sono screening, vuol dire andare a cercare precocemente se ci sono dei casi. Studi di incidenza sono un po' diversi, per, si chiamano anche studi di corte, perché si prende una popolazione sana, tipo 5.000 persone, la si studia per i prossimi 20 anni e in questo modo si guarda se compaiono delle malattie. Se compaiono delle malattie, ma nel frattempo in questi 20 anni abbiamo raccolto tutte le cose che hanno fatto quelle persone, quindi i fattori di rischio, e quindi possiamo poi vedere di mettere insieme le informazioni e quindi se compare la malattia vedere come hanno vissuto quelle persone in quei vent'anni. Sono studi cosiddetti prospettivi, perché guardano al futuro, che sono diversi rispetto agli studi retrospettivi, che sono invece quelli che guardano al passato. Sono quelli dove io studio dei casi che hanno già la malattia, cerco dei controlli che non hanno la malattia, guardo le differenze. Se trovo delle differenze anche... Nelle cose che mi raccontano, nelle cose del loro passato, posso scoprire eh, che cosa, di che cosa, eh, cioè perché si sono ammalati. In ultimo, abbiamo detto gli studi sperimentali, quello di Hiroshima e Nagasaki che vi ho raccontato prima, o di, o, de, o di Chernobyl, può essere uno studio di sperimentazione naturale, perché nessuno lo voleva fare apposta, ma noi possiamo fare degli studi apposta, e sono, per esempio, degli studi di comunità con il vaccino della polio, hanno provato il vaccino della polio in parecchi milioni di bambini americani, per dimostrare, ovviamente con i controlli, per dimostrare se il vaccino funzionava o no, questo prima di introdurlo e farlo eh, provare a tutti. Ma si possono fare anche studi clinici, avete sentito dire sicuramente che eh, si può, quando si ha un farmaco a disposizione, l'avete sentito adesso anche per il vaccino del Covid, bisogna sperimentarlo. Si fa uno studio su un certo numero di persone e si vede se questo farmaco o questo vaccino funziona o no. Possono essere studi in, in aperto, cioè nel senso prendo 100 persone, gli do un antibiotico e vediamo quanti guariscono, ma se qualcuno è guarito non sopra mai se è vero. Allora cosa si fa? Si fa uno studio controllato, che vuol dire prendo 100 persone, gli do eh, l'antibiotico che devo dare a 50 persone e alle altre 50 do un placebo. In questo modo riesco a dimostrare, se guariscono uguale vuol dire che non c'entra il farmaco, se quelli che hanno preso il farmaco vero guariscono e quelli che hanno preso il placebo non guariscono, eh, le cose ovviamente sono dimostrate. Ma anche in televisione pochi giorni fa vi hanno raccontato che le sperimentazioni col vaccino del Covid le fanno anche con un gruppo di controllo con il placebo. Ovviamente quando si fanno questi studi si fanno in cieco cioè nel senso che non si dice al paziente se appartiene al gruppo eh, che sta facendo il vaccino Covid o al gruppo di controllo che sta facendo il placebo. E questo è importante come meccanismo. Qui vedete in una botta sola tutto quello che abbiamo visto. Questa è tutta la, la, la metodologia dell'epidemiologia, tutti i studi che l'epidemiologo fa per vedere alla fine di raggiungere eh, una risposta, un risultato. E volevo concludere con una cosa che eh, è importante, cioè io raccolgo tutti questi dati, ma che ne faccio? Non posso arrivare con un carretto di cartelle cliniche, scaricarlo davanti all'assessore e dire adesso le spiego cos'è questa malattia. Io devo fare dei conti e la prima cosa che faccio è usare degli indicatori. E l'indicatore è importante perché è quantitativo, quindi l'espressione quantitativa di un fenomeno. Io non posso dire ci sono stati tanti morti o ci sono pochi morti, Normalmente noi diciamo quanti sono i morti e normalmente questo, questo numero di morti, adesso in televisione vedete il numero dei morti per Covid, però ve lo rapportano anche magari a quanti sono stati ricoverati. Normalmente quando si parla di mortalità si usa il numero dei morti in un certo tempo rispetto alla popolazione di riferimento in quel tempo. Quindi io dico i morti in Italia rispetto alla popolazione italiana in un anno ovviamente non è così semplice perché sapete, pensate anche a, a, ai luoghi dove voi andate a studiare possiamo avere una popolazione residente, che è quello che avete scritto sulla carta d'identità, una popolazione abitante, che è quello che trovate eh, quando fate il censimento perché se ci sono 50.000 studenti che cambiano il numero della popolazione ovviamente il denominatore cambia e questo va considerato eh, la, la mortalità poi si esprime con un fattore di moltiplicazione adesso su questo non entro ma che è un multiplo di 10 in funzione di cosa stiamo studiando. Vi ricordo che gli indicatori più, fre gli indicatori più frequenti, la mortalità la mortalità specifica, sono invece i morti per una certa patologia nella popolazione, come quelli che vediamo adesso per il Covid o come quelli che abbiamo visto prima per il SARS, che è diverso da un altro concetto che qualche volta pure i giornalisti oppure qualche esperto che parla in televisione confonde, la mortalità specifica non è la letalità, la letalità è il numero di morti rispetto ai casi di quella patologia e anche quando c'è stata la viaria o la SARS c'è stata un po' di confusione su questo perché si diceva il 50% di mortalità che voleva dire che erano morti 3 miliardi di persone invece erano morte solo 5.000 persone sulle 10.000 affette e anche adesso nel Covid ogni tanto vedete qualche dato che è improprio. Diverso invece parlare di quanti sono i malati, che è la morbosità, quindi i malati al tempo T rispetto alla popolazione al tempo T, alle volte vi sentite dire anche in televisione morbidità, morbosità e morbidità è la stessa cosa. Abbiamo usato due termini eh, negli studi che volevo precisare, prevalenza e il numero totale di casi esistenti della malattia al tempo T rispetto alla popolazione. Che vuol dire, per esempio, quanti casi ci sono al 31 dicembre di un anno rispetto alla popolazione al 31 dicembre di quell'anno. Che è diverso invece dal parlare di incidenza, avete visto prima la parola di incidenza, che sono i nuovi casi totali di malattia al tempo T, che potrebbe essere i nuovi casi di malattia in un anno rispetto alla popolazione di quell'anno. E per esempio per le malattie croniche, come potrebbe essere il cancro, le malattie cardiovascolari, eccetera, abbiamo dei nuovi casi ogni anno che si aggiungono a quelli che ci sono già, quindi diverse parlare di incidenze, diverse parlare di prevalenza. Io mi fermo qui, ho cercato di darvi un quadro del, di cosa fa l'epidemiologo, del percorso, dei successi, e soprattutto ho cercato di dirvi che i ricercatori che oggi lavorano, i ricercatori che domani lavorano all'epidemiologia e lavorano insieme a tutti i loro colleghi, perché l'igiene è un lavoro. Eh, interdisciplinare dove si lavora con tanti colleghi lo fanno e lo faranno sempre per vincere sulle malattie non solo le malattie infettive ma anche le malattie croniche se c'è qualche domanda come ha detto la eh, Daniela Marchini fatela eh, che avete ancora qualche minuto prima delle 11 e eh, vi ringrazio per l'attenzione